In Italia esistono più di 300.000 organizzazioni non-profit che si impegnano ogni giorno sul fronte dei diritti umani, della cultura, della ricerca, dello sport, dei servizi alla persona. Molte di queste lo fanno grazie alla raccolta fondi, al supporto di tutti. Se le donazioni aumentassero ancora, gli enti potrebbero dedicare sempre più impegno e passione per realizzare un mondo migliore per tutti quanti. Ma molti non sanno decidere quali organizzazioni sostenere, altri non si fidano perché non trovano abbastanza informazioni o quando le trovano sono sparse, troppo tecniche o troppo poco chiare. Altri ancora si perdono nella giungla delle campagne di raccolta fondi e si arrendono. Italia Non Profit vuole fare chiarezza nel terzo settore raccogliendo in un sito web accessibile e semplicissimo dati, informazioni, coordinate report di tutti gli enti italiani per indirizzare verso donazioni sempre più consapevoli. Le persone potranno trovare facilmente le organizzazioni, avere un'idea chiara di come operano e da quali valori sono ispirate per non affidarsi a scelte incerte o complicate o perdere tempo in ricerche infinite. Iscrivi subito la tua organizzazione al più grande portale online dedicato al non profit italiano in pochi minuti e senza nessun costo. Scegli la semplicità la trasparenza, la visibilità, la fiducia. Entra subito a far parte di Italia Non Profit.